Altro che stelle, polvere d'oro, tra i triumviri del Movimento 5 Stelle c'è l'eurodeputato e imprenditore David Borrelli, socio della piattaforma informatica Rousseau, le sue aziende hanno fatturati milionari soprattutto da quando ha spiccato il volo nel mondo pentastellato. I cervelloni a 5 stelle, ormai, altro che francescani come amano dipingersi, hanno maturato una certa dimestichezza con gli affari privati. Che è un cervellone, però, che si è distinto più degli altri, riuscendo addirittura a far meglio del più famoso gruppo casaleggio. Il business sembra aver letteralmente arriso a David Borrelli, peso massimo del movimento. Eurodeputato dal maggio del 2014, con Davide Casaleggio e Massimo Bugani è uno dei triumviri in possesso delle chiavi di Rousseau, il sistema operativo che gestisce i 5 stelle. Lo stesso Borrelli è socio dell'Associazione Rousseau che sta dietro all'omonima piattaforma. Ed è dal pallino per l'informatica che bisogna partire per inquadrare i suoi successi privati, consolidatisi soprattutto da quando ha spiccato il volo nel mondo pentastellato. Da anni Borrelli è l'anima della Trevi Group, società informatica di Treviso costituita nel 2010 che si occupa di software e protezione delle reti aziendali. Come emerge dai dati delle Camere di Commercio oggi Borrelli ne è vicepresidente e azionista al 25% identica quota accreditata ad altri tre soci. A farsi notare, però, è il fatturato della Trevi Group, in costante crescita. Dall'ultimissimo bilancio depositato. Chiuso al 31 dicembre 2016, i ricavi risultano essersi attestati a 1.048.000 euro, in crescita rispetto al milione tondo del 2015 e ai 988.000 euro del 2014. Ma l'escalation è ancora più ragguardevole se si considera che nel 2011, primo vero anno di attività, lo stesso fatturato aveva fatto segnare una performance di 393.000 euro. Questo significa, per i feticisti dei numeri, che i ricavi della società di Borrelli negli ultimi 5 anni sono schizzati del 167. Senza contare che gli ultimi tre esercizi hanno sempre chiuso inutile, 18.500 euro nel 2016. I risultati economici della creatura di Borrelli sono addirittura migliori di quelli della Casaleggio Associati, che ha chiuso il 2016 con un fatturato di 974.000 euro e una perdita di 48.000. Sarà anche per questi successi che Borrelli avrà deciso in tempi recenti di dar vita a un'altra sua creatura, sempre con sede a Treviso, che si chiama Ubuare SRL. Iscritta in Camera di Commercio nell'aprile del 2015, l'eurodeputato Grilli non è azionista al 70 e consigliere di amministrazione. La Ubuari si occupa di sviluppo software e applicazioni. E ha chiuso il suo primo vero anno di attività, il 2016, con un fatturato di 77.000 euro inutile di 8.000. Ma non finisce certo qui, perché Borrelli poco tempo prima aveva messo in campo un'altra società, la Clud TLCSRL, di cui risulta socio unico e consigliere di amministrazione. Iscritta a Treviso nel marzo 2014. Con servizi di telecomunicazione come oggetto sociale, la CLUD TLC nel 2016 ha messo a segno ricavi per 122.000 euro e anche qui un utile di 8.000. Insomma, se si vuol guardare all'andamento degli affari privati, Borrelli è un po' diventato il nuovo casaleggio.